Bene ragazzi, questo è il benvenuto di quest'oggi in questo nuovo video Fortunatamente un altro giorno è passato Sono già passate due settimane, almeno per chi è del centro Italia Da che il tempo doveva non passare, non volare In realtà è passato, sta passando molto velocemente in realtà Durante queste settimane ho riflettuto molto sul mio percorso di YouTube Ma prima di parlarvene devo girare un coso il mio percorso su YouTube è stato sempre molto traballante, molto intenso, molto particolare. E non voglio sinceramente portare il mio canale a fare video solamente sulle canne, sull'erba, su queste... Oh ma se vuole chiude sto grinder, oh ma porco cazzo. Mamma mia raga, comunque so troppo forte a girare, cioè. Giro in un millisecondo, già l'ho girata. Io credo che tutti quanti noi youtuber abbiamo delle grandi responsabilità Tutti quanti noi, qualsiasi cosa che ascoltiamo, tocchiamo, guardiamo, facciamo Entra a far parte di noi Quindi qualsiasi cosa io dirò in questo video O sentirai dire da un signore tra 5 minuti Guarda mi è morto il gatto Quella frase, quel, quella cosa farà parte di noi Quindi io mi sento in dovere di dover fare qualcosa Quindi voglio portare dei video, insomma, diversi da questi qua, sempre solo sulle canne, sempre solo su questi argomenti, cioè non voglio essere ricordato come quello che portava i video su YouTube perché si faceva le canne. Lo YouTube che c'è ora è totalmente diverso dallo YouTube che c'era prima. Io diciamo che faccio parte del, degli YouTuber, eh, diciamo della prima generazione degli YouTuber, ok? Invece per quanto riguarda dei miei progetti futuri E ciò che voglio fare Comunque io sto registrando in un posto abbandonato Chi mi segue dall'inizio insomma sa cosa è questo posto Parlano la droi, oggi sono 5 volte che mi cade sto telefono, 5. ciò che voglio fare, ciò che voglio portare su questo canale, è proprio un aumento di qualità regalo, cioè è da quest'estate che non pubblico singoli, tracce, qualsiasi cosa, perché è stato un periodo molto intenso di lavoro e di studio, per me ho preferito insomma studiare e, e dedicarmi eh, appunto in, uh, nello studio della musica, quindi nella scrittura delle canzoni, nella stesura dei testi per essere diciamo più professionale possibile, abbiamo, parlo Plurale, perché insieme a Pocio. Abbiamo una traccia pronta Che vogliamo far uscire in questo periodo Per fare tutto ciò Ci dovremmo incontrare perché dobbiamo, si, dobbiamo pensare al video al video da fare Dobbiamo pensare a tantissime cose di questa canzone Io la traccia raga già ve l'ho fatta sentire In questi video delle quarantene Quindi se voi volete insomma avere un piccolo spoiler Andate a vedere questi video di queste quarantene Che lì l'ho messa Voglio iniziare a fare le live su YouTube Le live eh, non voglio strutturarle Nel senso che sto fermo, mi faccio le canne e basta. Voglio invitare persone e ospiti con le quali insomma posso poter parlare, posso poter fumare, discutere di argomenti e per una discussione vera e propria su, su diversi generi, no? Mi sto organizzando insieme a un altro ragazzo che ringrazio. E ringrazio Matteo per darmi questa mano per le live, ci stiamo organizzando, mi sto dando questa mano con le grafiche. Aspettatevi delle live perché saranno veramente fighe. Una cosa per la quale diciamo sono molto molto scettico è la durata di questi video, di questi video quarantena di questa serie che come ben sapete non sono molto costante nel caricare i video. Credo che per caricare un video ci debba essere della qualità e un'argomentazione dietro. Quindi se devo fare un video dove non parlo di niente, dove non vi faccio vedere niente, dove non vi insegno niente, a questo punto preferisco non fare nessun video. Comunque per quanto mi riguarda, almeno io in queste giornate Le passo per lo più a leggere, vedere serie tv Ascoltare nuova musica, fare nuova musica Ora vi propongo delle cose dove mi dovrete mm, rispondere nei commenti La prima cosa, fatemi sapere sotto nei commenti Se vi piace appunto questa idea delle live Seconda cosa, fatemi sapere qui sotto nei commenti Dei video che volete vedere prossimamente Se questo video ti è piaciuto lascia un bel mi piace Ricordati di seguirmi su Instagram per rimanere sempre aggiornato In descrizione troverete la mia email commerciale per per eventuali richieste appunto commerciali, di featuring, collaborazione eccetera. Se volete fare una piccola donazione è sempre ben accetta. E niente ragazzi, ci vediamo domani con un prossimo video.